Ciao a tutte, e ben ritrovati e ben arrivati ai nuovi iscritti sul canale. Siamo sempre di più e non posso essere che felice perché vuol dire che uh la consapevolezza per quanto riguarda la cura dei nostri capelli è sempre maggiore. Prima di passare all'argomento del video di oggi, volevo chiedervi l'aiuto perché è un sondaggio che io ho già fatto su Instagram, per chi non mi segue lì o non ha appunto un profilo Instagram, voglio darvi la possibilità di dare il vostro piccolo contributo lasciando un commento sotto questo video facendomi sapere qual è l'aspetto dei vostri capelli che vorreste migliorare tipo se sono appunto sottili vorreste maggior volume se sono robusti tendenzialmente secchi quindi magari vorreste migliorare questo aspetto se sono mh, elettrici quindi mh, vorreste trovare un rimedio anticrespo nel 2019 i primi mesi inizierò a lavorare sui nuovi prodotti che mi piacerebbe proporvi e ovviamente eh, mi piacerebbe tantissimo fare eh, proporvi dei prodotti che e vengano incontro alle vostre di esigenze. Um, diciamo che um, i spray capelli per esempio uh, sono nati dalle mie personali esigenze, le erbe tintorie le ho proposte eh, in seguito ad una mia propria esigenza. Mi piacerebbe tantissimo riuscire a capire quali sono le vostre di esigenze. Tornando al video di oggi, devo dire che eh, ho notato, ovviamente grazie al confronto continuo con voi, eh, praticamente non esiste sabato e domenica per me perché... Se non vuole trovarmi obberata di messaggi, devo sempre tenere il passo con eh, i messaggi che mi inviate voi su Whatsapp, su Facebook, via mail, su Instagram, siete in tantissime, ma per ora riesco a tenere il passo, anche perché tantissime di voi siete bravissime e fate veramente buon uso di quelli che sono i contenuti sul blog, ma anche dei video su Youtube. Tantissime di voi non mi iscrivete se non nel momento in cui avete proprio bisogno, perché non capite dove state sbagliando, perché avete già studiato la materia e quindi se avete già l'ABC e vorrete giusto un supporto da parte mia, un confronto dove io vi possa indicare cosa potreste migliorare nel vostro mix e questo mi rende veramente felice perché sennò no, non saprei come fare. Quindi come vi dicevo in questi 4 anni ho avuto modo di confrontarmi con voi e prima di parlarvene volevo vedere la percentuale, scusate... E il non riesce a star fermo, eh? Bellezza, eh? come non ama essere preso in braccio, ecco, ok. Quindi, come vi dicevo, ho avuto modo di vedere che eh, c'è una piccola percentuale di persone che eh, manifesta in seguito all'utilizzo dell'indigo puro oppure in mixtintorio eh, mal di testa. Sono persone particolarmente sensibili, predisposte ad allergie. Però... Ehm, di incolpare l'indico, secondo me dovete sempre indagare e provare a capire se il mal di testa può essere dovuto a, ad altri motivi, ad altre ragioni, tipo il tempo di posa se una si è una persona che soffre di cervicale e di emicranie, è facile che appunto in seguito a due, tre, quattro ore con un impacco umido sulla testa tu possa sviluppare appunto il mal di testa infatti anche io ne soffro sono soggetta al mal di testa ma um, intanto riesco a dimezzare il tempo di posa utilizzando la cuffia termica, ne avevo parlato sul mio profilo Instagram, ci sono delle stories in evidenza dove vi parlo esattamente come la uso, per quanto tempo la uso e, e soprattutto si può usare anche per vari impacchi curativi, non solo per gli impacchi tintori, e, è molto comoda, e veramente anche due... Mh, Diciamo, si può variare la temperatura, c'è cioè, la luce blu che è una temperatura media e la luce rossa che è il massimo di calore che puoi emettere è comodissima, io la tengo in testa 15-20 minuti e, e poi dopo la tolgo oppure lascio comunque spenta che eh, mi rilascia comunque il calore e mi evita comunque il mal di testa quindi questo a prescindere che io non sviluppi comunque mal di testa dovuto all'indigo Proprio per dimezzare il tempo di posa e per prevenire il mal di testa dovuto all'umidità dell'impacco dell tintorio, utilizzo questa, questa cuffia. Vi lascio il link nell'info box del video se ehm, volete vedere dove l'ho acquistata io su Amazon. In più dovete eh, provare a capire se questo mal di testa non può essere dovuto a, ad una pressione eccessiva che ehm, a, a fate applicando la pellicola trasparente. Infatti inizialmente anche io utilizzavo la pellicola trasparente, era comoda e tutto il resto, però ho notato che dopo 3-4 ore avevo la c'è cioè proprio la testa che iniziava a farmi male. In alternativa potete ovviamente usare una cuffia da doccia. In seguito, se vedete che avete ehm, prestato attenzione a questi due eh, accorgimenti, diciamo così, quindi diminuire il tempo di posa eh, usando appunto, una fonte di calore, se non avete la cuffia potete utilizzare comunque il fondo, passate ogni eh, 30 minuti per 5 minuti, giusto per riscaldare e tenere la testa calda. E ehm, il discorso appunto della pellicola che non crea pressione sulla testa, se nonostante questo utilizzando l'indigo vi viene il mal di testa, provate ad utilizzare il katam in alternativa per fortuna la natura ci ha già dato due opzioni eh, per poter scurire, e smorzare il rosso della lausonia quindi perché non provarlo e vi dico anche di eh, sperimentare assolutamente eh, tutti e due perché eh, sempre appunto confrontandomi con voi ho notato che eh, su alcune tipologie di capelli il katam rende tantissimo, io lo amo e lo uso sempre non posso farne a meno però ci sono tantissime tipologie di capelli su sui quali il katam non riesce a smorzare il rosso, è una cosa incredibile e invece applicando l'indigo eh, il risultato è ben diverso quindi assolutamente vi consiglio di ehm, se non siete felici appunto con il risultato ottenuto utilizzando l'indigo piuttosto che il katam di provare ad alternarli e di provare a capire cosa ne viene fuori, se migliora appunto la resa, ovviamente eh, a parte alternarli bisogna un attimino ragionare anche sulle percentuali, ma su quello se avete bisogno di aiuto potete sempre scrivermi alla mail che trovate sul sito e ovviamente sarò ben contenta di potervi dare una mano. Se invece manifestate prurito vi assicuro che non è un discorso di allergia ma è un discorso di non aver utilizzato magari uno shampoo diluito perché i tensiattivi aiutano tantissimo a togliere tutti i residui della cute rispetto ad utilizzare solo il balsamo e solo dell'acqua quindi mi raccomando se sentite del prurito a parte appunto utilizzare degli impacchi di aloe che sono lenitivi, sono ottimi vi, vi consiglio di fare subito uno shampoo proprio per riuscire a togliere quei residui che appunto rimanendo sulla cute possono dare prurito lo so che ehm, avete le vostre preferenze ehm, qualcuno di voi ama il catam, qualcuno di voi ama l'indigo fatemi sapere con quale dei due vi, vi trovate meglio qui nei Um, commenti del video e um, fatemi sapere qual è la vostra esperienza con utilizzando uno piuttosto che l'altro. Spero che il video vi sia piaciuto, che vi sia utile, condividetelo come sempre con le vostre amiche e um, se il video vi è piaciuto lasciate il solito like. Vi aspetto anche su Instagram se vi fa piacere e se avete un profilo su Instagram e noi ci vediamo nel prossimo tutorial. Ciao!